Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi all'inizio che sono Re minore, quindi questo è il Do, Re, Fa, La, Re minore, poi c'è il Sol maggiore, andiamo avanti, Sol, Si, Re, poi avremo Do maggiore che tutti conosciamo bene, Do, Mi, Sol e Fa maggiore, Fa, La, Do e la canzone fa così. Sai, penso che non sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai. Decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Uguale? Almeno resta sta qui per questa sera. Sei sicura, può darsi già, mi senta troppo solo perché conosco quel sorriso Di che ha già deciso. Quel sorriso, già una volta mi ha aperto il paradiso. Poi c'è la seconda strofa con gli stessi accordi, proviamo ad accompagnarla anziché Così velocemente Facciamo solo due movimenti più lenti Per ogni accordo è uguale, poi voi fate come più vi piace Si dice che Per ogni uomo C'è un'altra come te è al posto mio Quindi Tu troverai qualcun altro Uguale no, non credo io E dici, noi resteremo sempre buoni amici. Ma quali buoni amici, maledetti. A un amico lo perdono mentre a te ti amo. Può sembrarti anche banale, ma un istinto naturale. Poi viene il ritornello dove avremo tre accordi nuovi che saranno il si bemolle, quindi si bemolle, re, fa, entriamo più dentro il piano per suonarlo comodamente, poi avremo il la minore accanto, la, do, mi, ed infine l'ultimo accordo che troveremo sarà il mi maggiore, quindi mi, sol, diesis, si, e fa così. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai, problemi senza te si chiama guai ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro e se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato ricorda a volte un uomo va anche perdonato e invece tu Lasci via di uscita e te ne vai con la mia storia tra le dita. E poi riprende ora che fai come prima eh, strofa ritornello ma la canzone e gli accordi saranno sempre uguali. Bene come abbiamo visto anche questa è una canzone semplice da suonare al pianoforte.